Alexa è l'assistente vocale targato Amazon, che ormai è entrata nella vita di quasi ognuno di noi, dico quasi perché io non ce l'ho. Molti su YouTube fanno diversi unboxing, vi spiegano come configurare Alexa, vi spiegano come utilizzarla, ma nessuno vi spiega esattamente come funziona. Oggi vi spiegherò nel dettaglio come funziona Amazon Alexa. A come fa a interpretare il nostro linguaggio e a risponderci con una simpatica risposta. Alexa viene spesso fornita attraverso il prodotto EcoDot e se configurata bene può letteralmente farvi il caffè a me sarebbe molto utile la maggior parte delle cose che dirò oggi non sono un segreto sono presenti all'interno del sito di Amazon tuttavia io ho anche utilizzato altre risorse e altre fonti per fare questo video in modo da confezionarvi tutta una discussione quando è più completa e comprensibile possibile Dunque per tutti quelli come me che lavorano nell'ambito dell'intelligenza artificiale il modo in cui Alexa opera non è un segreto di stato Quindi quello che faccio adesso è semplicemente portarvi con la manina passo passo in questo mondo Dunque tutto quello che molti dicono è semplicemente che Alexa è basata sull'intelligenza artificiale Fine di discorso Quando dicono sta cosa a me fa un pochettino incazzare perché è vero che utilizza l'intelligenza artificiale ma non usa un solo algoritmo, ne usa diversi. E adesso vediamo perché ne usa diversi. Dunque una cosa da precisare è che gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno bisogno di hardware specializzato perché sono degli algoritmi molto pesanti e nella quasi totalità dei casi vengono utilizzate le GPU per questo scopo. Tra l'altro sulle GPU io ci ho fatto un video e se non l'avete visto andatelo a vedere, ma non adesso. Quando è questo video Il dispositivo Amazon Echo Dot non ha questa potenza computazionale da poter far girare tutti questi algoritmi di intelligenza artificiale E quindi come fa ad essere capirci? Lo vediamo dopo la sigla Benvenuti e ben ritrovati Pinguini in questo nuovo video di FK Under The Hood Io sono Valerio e oggi vi porterò nel magnifico mondo di Alexa Ma prima di cominciare vi voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina e Vedo che molti di voi che guardate i miei video e non siete registrati Se non volete perdervi gli altri video che porto su questo canale Iscrivetevi e cliccate la campanellina Per voi non costa nulla È gratuito Pinguini, è gratuito E perché non fare una cosa gratuita? Inoltre sono anche su Instagram Quindi qui sotto troverete il mio tag E se volete seguire fatelo pure. Dunque adesso iniziamo. L'analisi del linguaggio dell'Hexa non è fatta sul dispositivo Icodot ma è fatta sui server Amazon. Tuttavia una parte dell'analisi del linguaggio è fatta appunto sul dispositivo e adesso andiamo a vedere quale parte è fatta sul dispositivo e quale altra parte invece sono fatte sui server di amazon dunque per attivare Alexa come molti di voi già sapranno bisogna dire semplicemente Alexa o si può anche configurare con un altro nome tipo echo ora questa parola è quella che viene definita wake word ovvero parola di sveglia parola che sveglia Alexa l'algoritmo che individua la wake word il suo dispositivo echo dot una volta che la wake word è stata individuata parte la registrazione del comando che noi diamo ad alexa che viene presa e mandata sui di amazon che poi viene elaborata e vediamo poi come funziona ma adesso continuiamo a parlare sul riconoscimento della wake word dietro a questo c'è un algoritmo che si chiama Keyboard sporing ovvero un algoritmo che non fa altro che individuare le parole chiave alexa o echo e siccome è molto piccolo non richiede una grossa potenza di calcolo ecco perché stare sui dispositivi Echo Dot. Ovviamente Alexa è in costante ascolto, ascolta tutto quello che noi diciamo nel momento in cui sente Alexa si attiva. Adesso qual è l'algoritmo di Keyword Spotting? Al momento in cui faccio questo video non sono esattamente sicuro al 100% quale sia l'algoritmo che loro usino. Non è perché è un segreto, come vi dicevo è tutto pubblico. Esistono pubblicazioni accademiche che lo spiegano, però la ricerca si muove a un passo molto più veloce rispetto alla produzione industriale dei prodotti Amazon quindi io ho letto un algoritmo del 2020 e non so se questo algoritmo è già presente su Amazon Echo io vi spiegherò questo che ho trovato perché credo che sia uno degli ultimi che Amazon ha sviluppato e vediamo come funziona è una piccola rete neurale che il suo compito è quello di individuare la parola Alexa o Echo in base a come è stata configurata la rete neurale prende in input un audio e sputa fuori un numero compreso fra 0 e 1 che è semplicemente il grado di confidenza della rete nel catalogare la parola che ha sentito come una wake word. Se il numero si avvicina a 1, significa che la rete neurale è molto sicura che la parola che ha sentito è una wake word. Se invece il numeretto è vicino allo 0, possiamo stare tranquilli. Questo algoritmo utilizza quello che viene definito un sistema di attenzione che permette di mettere l'enfasi su parte del suono quelle utili in altre parti del suono che magari alla rete non serve Che magari mentre uno parla può fare tipo una pausa come questa e quella parte alla rete non serve e quindi utilizzando questo sistema di attenzione riesce a scattarle e focalizzarsi solamente a quello che gli serve tuttavia come tutti gli algoritmi di machine learning ci possono essere falsi positivi facciamo finta che io sto parlando a casa con un mio amico e dico la parola Alex De Piero Alexa si potrebbe svegliare e potrebbe pensare che io stia dicendo un comando Amazon ha pensato anche a come ridurre i falsi positivi Come lo fa? Quando Alexa sente la wake word, come vi dicevo poco fa, inizia la registrazione e manda tutto ai serveri Amazon La prima cosa che fa l'algoritmo che interpreta il linguaggio che poi vado nel dettaglio è quello di processare la, pri la prima parte e andare a capire se quello che è stato detto è effettivamente una wake word. in questo caso viene utilizzato un algoritmo sempre basato sulle reti neurali che è molto più grande addestrato su molte più dati diverse variazioni fonetiche della parola Alex perché in Italia diciamo Alex magari in un'altra parte del mondo che ne so in Ucraina magari avranno degli accenti un po' diversi hanno un modello molto più grosso e molto più accurato per individuare la wake word quindi quello che fa il dispositivo è semplicemente una prima passata e il server fa la seconda passata quindi una volta che Alex ha capito che la prima parte è la wake word prende la seconda parte dell'audio che è il nostro comando e lo deve interpretare come fa a interpretarlo prima di tutto la prima cosa che deve fare è quello di convertire l'audio in testo. E anche in questo caso viene utilizzata un'altra rete neurale, che non è molto diversa da quella che ha YouTube per generare i sottotitoli in maniera automatica. Tuttavia, dell'algoritmo che converte il suono in parole non esiste uno. Anzi, ne esiste uno per ogni lingua. E quello che fa è più o meno la seguente cosa. Ogni volta che sento un suono, compara con un dizionario e cerca di trovare la parola che assomiglia a. A quel suono. Se quella parola non esiste metterà una parola che gli assomiglia quindi ecco perché ogni tanto i sottotitoli automatici generati da youtube possono scoglionarsi perché magari quella parola non è messa nel dizionario che loro hanno utilizzato per addestrare questa rete con la lingua italiana. Questo algoritmo di interpretazione del linguaggio che genera il testo è molto intelligente perché permette di interpretare le parole che sente nell'audio in base a un contesto. Faccio un esempio. O voce del verbo avere modo indicativo prima persona singolare tempo presente si scrive HO ma la stessa pronuncia di O ovvero la congiunzione disgiuntiva tuttavia se la rete sente Alexa ho fame cosa mi consigli di mangiare come fa a sapere se quella O che ho detto è HO oppure semplicemente O lo capisce dal contesto perché sarà la con tante frasi in italiano e avendo imparato come queste parole vengono generate, Alexa riesce a sapere che quel suono è si o è lo stesso di O, H senza H non ha importanza perché hanno la stessa pronuncia, hanno la stessa pronuncia per semplice motivo che l'H in italiano m, è muta, cioè m, non si aspira come nelle altre lingue, e quindi in base al contesto riesce facilmente a capire se è voce da bebbavere oppure la congiunzione O tuttavia ancora non siamo arrivati alla fine perché il fatto che Alexa abbia convertito i suoni in testo non vuol dire che questo sia un comando è semplicemente un testo. A questo punto Alexa deve interpretare il comando in qualche modo. Se voi avete Alexa e l'avete configurata sapete che Alexa contiene una serie di skill. Le skill sono praticamente le azioni che il vostro dispositivo può fare. Per esempio se io dico Alexa dammi il meglio di domani io sto invocando la skill per il medio e quindi il comando di Alexa è formato da tre parti dalla wake dalla skill e dal comando. Alexa dimmi il meglio di domani. Ovviamente l'ordine non ha importanza per Alexa, perché non ha importanza. Come fa a capire che io sto dicendo la skill del meteo, anche se si trova in mezzo alla frase. In questo caso Alexa utilizza un altro algoritmo di intelligenza artificiale che si chiama NLP, ovvero Natural Language Processing, ovvero Analisi del Linguaggio Naturale. Questo algoritmo è basato su quello che vengono chiamati Hidden Markov Model, un'altra tipologia di algoritmo di machine learning. Ora ovviamente, come vi dicevo poco fa, non sono sicuro al mille per mille che ed il Mark Model sono utilizzati nei dispositivi di Alexa di, di oggi perché queste cose che ho detto sono molto recenti e non so se sono già state rilasciate nei nuovi dispositivi Alexa come faccio a non saperlo? semplicemente perché io non ho Alexa e quindi non posso sapere se ci sono stati aggiornamenti di recente bene, arrivati a questo punto abbiamo detto ad Alexa quello che vogliamo Alexa l'ha interpretato, esegue la nostra skill e voi dite è finita non è finita perché Alexa ci risponde e come fa Alexa? A generare il linguaggio e viene utilizzato in questo caso un altro algoritmo che si chiama NLG natural language generation che significa generazione di linguaggio naturale anche in questo caso viene utilizzata una rete neurale che prende il testo generato dalla skill come risposta e lo fa diventare come se fosse un linguaggio umano. Algoritmi di sintesi vocale ne esistono da sempre. Io quando ragazzino utilizzavo un programma che si chiamava Erfinestra. Per fare l'albero ci vuole il seme. Però il risultato di questi programmi risultavano in degli audio molto robotici e molto metallici. Per quanto bene potessero funzionare, erano comunque, si sentiva che era artificioso. Invece Alexa suona bella e armoniosa. Con un timbro di voce, tra l'altro, molto distintivo. Perché questa rete neurale che viene utilizzata, purché è stata addestrata a imitare il nostro linguaggio umano e il modo in cui noi formiamo le parole, per esempio, quando io parlo, riesco a mettere l'enfasi su certe parole piuttosto che altre. La stessa cosa lo fa Alexa, perché ha imparato su audio di umani che parlano una specifica lingua, perché anche in questo caso esistono diverse implementazioni in base alla lingua: inglese, italiano, inglese, non ha importanza. Adesso abbiamo finito. Avete visto quanti passaggi ci sono? E tutto questo avviene in pochi secondi quindi capite bene che dietro c'è un grosso lavoro dal punto di vista della computazione Quindi se qualcuno di voi si fosse innamorato di Alexa Adesso sa che si è innamorato di una serie di rete neurali Hidden back model e altre cagate di questo tipo Quindi ecco perché quando dicono Io Alexa è basato su artificiale Sì è vero ma sono diversi passaggi di identità artificiale Non è solamente un solo grandissimo algoritmo Sono diversi Adesso perché io non ho Alexa? Perché come vi dicevo le registrazioni vengono mandate sui server Amazon E Amazon conserva tutto le interazioni che fate con Alexa e infatti da qualche che so ovviamente io non sono sicuro tramite l'app è possibile cancellare le registrazioni delle interazioni fatte con Alexa Amazon sostiene che utilizza questi audio per migliorare il servizio però ovviamente dentro di me chi mi gradisce al 100% che l'audio che va ad Amazon è solamente relativo all'interazione con Alexa Perché, come vi dicevo Alexa sta sempre in ascolto e nessuno vedrebbe ad Amazon di registrare quello che, che si dice in casa mia Molto bene Adesso abbiamo veramente finito, come al solito io vi ringrazio per avermi ascoltato e fatemi sapere la vostra esperienza con Alexa, eh, oppure fatemi semplicemente sapere la vostra opinione di Alexa, ce l'avete, l'avete mai provata, vi trovate bene, vi trovate male, cercate di convincermi ad acquistarla e a tenerla in casa. Benissimo, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo con il prossimo video, ciao!